Bentornati al Weekly Nick. Ieri sera giravo in bici cigolante, come ora e come al solito. Tiro fuori il telefono, premo il pulsante di sblocco e fino ad allora non l'avevo mai notata, ma di fianco all'ora c'è la data e... E' già quasi il 20 aprile e non ho ancora fatto uno speciale 420 Blaze sull'erba per i trasgri chiusi in casa però non sapendo un cazzo in realtà ho dovuto chiedere a un mio amico botanico e mettermi sotto di brutto con lo studio. Bella signor botanico, ascolta, mi faresti un corso acceleratissimo su come coltivare l'erba in casa? Sì, sì, sì, piantiamola ad aspettare. Primo step, decidere cosa piantare. Che mi si attiva e indica tra monoica e via. Piante tipiche di ambienti caldi, quindi hanno bisogno di tanta luce, Dalle 18 alle 24 ore di luce al giorno. Questo fa sì che la pianta sviluppi l'infiorescenza. Ora ne so, pacchi. Step 0. Decidere cosa piantare. C'è da considerare due fattori. In primis la cannabis sativa e la indica sono due cose diverse. La sativa ha più un effetto eccitante mentre la indica è calmante. Poi un altro aspetto importante della coltivazione che determina il numero di piante che serviranno è la scelta delle piante, dioiche o monoiche. Le monoiche presentano entrambi gli organi riproduttivi sulla stessa pianta, cioè hanno sia il cazzo che la figa, sono ermafroditi. In caso contrario devi procurarti sia una pianta maschio che una pianta femmine e combinare il matrimonio come gli indiani. Anche se non per forza hai scelto l'indica Step 1. Comprare i semi. Allo sbarbatello esperto può sembrare un passo difficile del processo. Ti immagini magari di dover chiedere ad Ahmed, aspettare che finisca di commentare, commentare coi cuoricini nei live stream di Al Jazeera degli attentati, degli attentati e chieda a suo cugino a Aldo in Tunisia che poi questo deve staccarsi la sciscia dalla vena per frugarsi nella barba e trovare i semini e spedirtene uno con un condor viaggiatore. Invece no. Invece la vendita dei semi non è neanche illegale. Cioè basta andare nei negozi che vendono i prodotti di cana o i siti specializzati. Step 3. Prepara l'ambiente. Abbiamo a che fare con piante tipiche di ambienti caldi, quindi hanno bisogno di tanta luce, temperature alte e un ambiente ventilato. Poi dove piantarla sono cazzi tuoi. Per i componenti vai a un garden center o su Amazon, per il terriccio uguale, per il concime, Uff, usi gli hater. E deve ricevere dalle 18 alle 24 ore di luce continuativa al giorno. Step 4. Ad un certo punto, che varia dal tipo di pianta e quindi googolate, diventano dalle 12 alle 15 ore di luce. Questo fa sì che sviluppi l'infiorescenza, che in pratica sono gli organi sessuali della pianta, e ciò che alla fine ti fumerai. Step 5. Quindi per inaugurare l'adolescenza della tua dolce piantina le tagli la figa e te la fumi. Prima però la fai essiccare, cioè la pendi a testa in giù come Mussolini Senpai ma in casa e al buio, però bene arieggiato con umidità attorno al 40-50% e temperatura tra i 18 e i 25 gradi. Oppure compri un essiccatore, sempre Amazon, Garden Center e compagnia. Step 6. Benissimo, hai finito. I fiori da secchi li triti e li rolli. E se invece volessimo fare l'ashish, quello si ricava dai tricomi, praticamente i peletti della pianta, compattati. Cioè invece di fumarti la figa ti fumi il pube. Però per spiegare anche quello non c'è tempo. Ah. Ringrazio ancora per le informazioni il signor botanico, signor botanico ce l'ho fatta E ecco quindi avete capito alla fine non ci vuole un cazzo Cioè sono riuscito a seguire anch'io che la mia massima esperienza nel fai da te erano le seghe O fingermi un cuoco a creare la salsa rosa mescolando sborra, sborra e sangue, sangue. Step postumo, le conseguenze. A volte dicono che la marijuana fa venire la mega paranoia, crea degli zombie convinti che i vaccini siano piatti e la terra sia autistica e sbarrano la porta del cane per non fare entrare i cani antidroga o rende tutti storditi e mezzi handicappati, lenti, ritardati Ati. e smemorati. Ati. Che è vero, però uno, nessuno ve l'ha chiesto, dio cane, e due, era proprio quello che volevo fare, quindi sì. silenzio. Poi c'è quella prof perbenista, sempliciotta, basica, con la dipendenza segreta dal comprare scarpe nuove e borsette coi soldi del mari che poi vi starà a dire Ah, uh, la marijuana è una droga di passaggio si parte con quella e si finisce con cose più pesanti che questo nella maggior parte dei casi poi è una stronzata completa è vero solo per le fighette alla fine che non hanno le palle di cominciare già dall'eroina